Ciao, mi chiamo Annika e sono la responsabile della protezione dei dati personali. Lavoro per la Commissione Elettorali del Victoria, VEC. Spiego alla nostra comunità come iscriversi e votare alle elezioni nel Victoria. Le elezioni statali del Victoria si terranno a novembre. Solo i cittadini australiani possono votare alle elezioni. Se hai effettuato l'iscrizione alle liste elettorali, sei tenuto a votare. Chi può iscriversi per votare alle elezioni statali? Tutti i cittadini australiani dai 18 anni in su. Se non hai effettuato l'iscrizione, ti preghiamo di farlo. Se hai già effettuato l'iscrizione, ma di recente hai cambiato nome o indirizzo, ti preghiamo di aggiornare i tuoi dati se non lo hai già fatto. Sei tenuto a iscriverti o aggiornare i tuoi dati presso la VEC entro le ore 20 di martedì 8 novembre 2022. Puoi farlo online o usando un modulo cartaceo. I moduli di iscrizione sono disponibili online in 20 lingue. Per maggiori informazioni o assistenza puoi chiamare il servizio di interpretariato allo 03 9209 0104 o visitare il nostro sito web vec.vic.gov.au e selezionare il logo dell'interprete.